Ciao a tutti, oggi vediamo i nostri bellissimi tronchesi in acciaio inox, tutti prodotti a premana, quindi Made in Italy al 100%, artigianali di altissima qualità. In particolare vediamo questo primo esempio, è un tronchesino per pellicine, quindi con un taglio netto molto preciso. la misura del tagliente è di 4 mm mentre il totale è 100 mm quindi 10 cm. vediamo ancora quanto è preciso nella punta questo invece è un tronchese dritto un pochino più grosso di quello di prima in particolare a 120 di misura totale e 15 mm invece la lama la molla è girevole e il taglio molto preciso vediamo come la punta è molto fine il corpo sottile permette di raggiungere meglio anche sotto la pelle dell'unghia. Va molto bene per le unghie incarnite, sia per le mani che per i piedi. Questo è uguale come disegno, come fattura, ma un po' più grosso e quindi è indicato particolarmente per le unghie dei piedi che sono generalmente piuttosto robuste. Vediamo la precisione proprio nel taglio della lama. Passiamo ora alla serie tonda. Questi hanno proprio una forma arrotondata che segue la forma dell'unghia. Vediamo questo come è fatto all'interno. Qui c'è una molla a rullino rende molto scorrevole e maneggevole questo tipo di tronchese anche per questa serie ci sono tre misure abbiamo il 100 mm il 115 e il 130. Qui vediamo invece un'altra serie più robusta con una doppia molla, la forma è sempre arrotondata ma è molto più robusta la presa del tronchese. Anche qui abbiamo due misure, questo è 15 mm la lama e 120 il totale, mentre quest'altro un po' più grande, 18 mm la lama e 135 mm, quindi 13,5 cm tutto lo strumento. vediamo quest'ultimo che invece è un tronchese professionale, come vedete a doppia molla e lama frontale questo tronchese serve proprio per tagliare le unghie molto robuste e molto spesse, anche qui c'è un fermo, si fa una leggera pressione e si apre una lama molto precisa serve per dare proprio un taglio netto anche alle unghie più robuste rivediamo i vari tronchesi, questa è la serie curva, la serie con doppia molla rinforzata, il tronchese frontale lo rivediamo ancora qui e poi c'è la serie a punta dritta, se vi interessano li trovate tutti sul nostro sito elettronicadidattica.com insieme a tanti altri attrezzi per la cura della persona, manicure, pedicure, forbici, sgorbie, ferretti di ogni tipo. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per continuare a seguirci Elettronica Didattica. A presto, alla prossima.